sentire il, il dottore No, fico sul ragno dottor dottor stagno ragno vai d'avanti allora. che... Torno Varese stagno È molto semplice. Estremamente semplice. Se un signore ti chiama, se al pronto soccorso, Chia? se chiama, se al pronto soccorso ti chiamano e ti dicono "Guardi, scusi, un signore ha mangiato una barra di uranio impoverito conseguentemente astra è, astra è astralmente probabile che il signore arrivi là. che il signore arrivi estremamente con una certa aura verde dottor Livio lei mi conviene stai parlando di, di se fumetti. tu mangi una, una, una barra di uranio bella intensa diventerai verde sì. beh insomma conseguentemente in senso assoluto dirai, no, dirai il dottore arriva e dice era un po' svampito il dottore. alias Tottorhouse, parodio, non parodio, chi per lui, notizio, Caio, Sen, pronio. Sen come, come i processi accessi produttivi. Proprio no? pronio, sì. Perché l'uranio non l'ha fatto qualcuno, uranio, l'ha fatto chi era favorevole a Ma se lui cioè parla, parla come scrive i post su Facebook. Esattamente. Cioè, io pensavo fosse un errore. No, no, no, in realtà è la pura verità. La verità è la verità. Poi chi ha cambiato la lingua, ci siamo passati dal latino al, al romano, a U... Ma hai, mezzo, beh, sostanzialmente, mezzo ci sono stati anche altri passaggi. Mangi una barra di uranio impoverito, rimani verde. Se non ti capisce il dottore, rimani verde. Se ti dice che sei allergico a qualcosa, rimani verde. Conseguentemente fanno fuori Sei la vien. moglie perché lei non capisce un cazzo e lui rimane verde. No. Questa è la finita. No cazzo ragazzi è così anche davvero io certifico che è certifico così. Certifichi che è così, ah, io no, non ho è mai così. detto bugie, ecco, ma hai detto bugie.